Facciamo l'unboxing dei miei ordini su Ecco Verde, è un sito che tratta prodotti naturali per la cura del corpo e dei capelli. Mi è piaciuto molto il loro servizio, non è una collaborazione, ma volevo mostrarvi che cosa hanno scelto per il servizio clienti dopo l'ordine. Intanto questo è l'imballo quindi ho ricevuto questa bellissima scatola chiusa con un'etichetta, niente plastica qui c'era il mio indirizzo che scusate ma ho tolto e qui eh, è rimasto il corriere l'ho lasciato questo perché ho potuto scegliere con quale corriere ricevere la mia spedizione io ho scelto Bartolini perché nella, nella mia zona passa nell'orario di pausa pranzo e era un orario per me favorevole e quindi ho potuto scegliere questo all'interno come vedete questa scatola è già sagomata e c'è un motivo per cui c'è questo intaglio perché è già predisposta per eventuali resi quindi se tra i prodotti che ho ricevuto c'è qualcosa di danneggiato qualcosa di cui eh, mi rendo conto di aver sbagliato l'acquisto posso riutilizzare questa stessa confezione mh, mh, seguendo le indicazioni che poi ci sono all'interno per mandare indietro i prodotti che non voglio più apriamo per tener fermi i prodotti hanno scelto di nuovo carta e guardate hanno scritto un bell'invito a riciclarla spero che si veda e io anche questo lo trovo una scelta molto coerente eccolo qua recycle. E poi ci sono i prodotti che io ho scelto di acquistare in questo momento mi piace giocare con i capelli sto provando vari tipi di enne questo è un enne di una tonalità più eh, chiara della mia che mi piace molto per i riflessi che lascia è una marca di, con cui mi trovo bene perché prepara delle miscele già pronte quindi insomma, diciamo che vado abbastanza colpo sicuro della stessa marca ho acquistato questo olio è un olio alla rosa questo è nel formato mini size, giusto perché sono abbastanza allergica a una serie di prodotti e li devo provare, però eh, da quello che già ho letto sono abbastanza sicura che non mi darà reazioni e mi incuriosisce perché dovrebbe riuscire a togliere con un uso corretto delle macchie solari che mi sono rimaste sulle mani e sulle gambe dopo l'esposizione al sole dell'estate. Quindi questo lo proverò poi ho acquistato dei guanti per le mani perché oltre alla mania per i capelli adesso siamo passati a quella per le mani mi sembra che ce ne sia bisogno tra freddo, gel, igienizzanti e un po' di prove di creme che non erano adatte a me diciamo che c'è bisogno proprio di qualche trattamento questi quindi poi li proviamo e qui la questione campioncino allora, eh, tra i siti che trattano eh, prodotti bio c'è ovviamente molta concorrenza e eh, leggendo su alcuni gruppi social ho letto che si fa molta distinzione dal punto di vista del cliente tra il numero di campioncini che ti mandano. Io non sono un'appassionata di campioncini, ma eh, come vi dicevo sono eh, allergica ad alcuni prodotti, quindi le creme purtroppo le devo provare. Il campioncino vero e proprio a me non piace. Non mi piace perché questo tipo di imballo finisce nel generico. La crema che contiene all'interno, eh, se non va bene per te, per la profumazione, per la consistenza, per come ti lascia ehm, le mani o il corpo, eh, finisce che tu la butti nello scarico e anche questo non va bene. Eh, però capisco che ci siano dei limiti, se sono in negozio e posso provare dall'espositore e quindi c'è un campioncino di prova, ovviamente mi rendo su conto subito se quel prodotto va bene per me oppure no. Dovendo acquistare tramite internet, ho apprezzato veramente tanto che non inviassero loro dei campioncini a caso, quindi nel mio caso eh, mi sarei trovata sicuramente con qualche cosa che o non mi serve perché non uso o che mi dà allergia. Ma eh, mi hanno lasciato scegliere e io ho scelto questo campioncino di una maschera per i capelli. Che penso di usare come effetto balsamo, soprattutto quando sarò fuori casa perché nel beauty mi ci stai lo shampoo. Di solito non metto il balsamo, anche se ne faccio uso per ragioni di peso, di spazio, poi sono l'unica che lo usa in famiglia quindi questo genere di campioncino mi sarà utile per avere sempre comunque l'effetto balsamo quando mi laverò i capelli via da casa senza portarmi dietro il flacone intero quindi questo è stato veramente utile anche se non premia la quantità come magari altri clienti possono apprezzare maggiormente ma nel mio caso che sto facendo un passaggio al biologico nei prodotti per la cura della pelle del corpo più che altro per reazioni che mi danno altri eh, ingredienti, altri inci eh, per me è molto utile poter valutare in anticipo che cosa mi stai mandando se veramente mi serve, se da quello che posso leggere eh, è compatibile con le mie esigenze e purtroppo anche con la reazione che ha normalmente la mia pelle a questi prodotti quindi se vi occupate di eh, spedizioni, di e-commerce, di vendite per corrispondenza in qualunque forma io vi suggerisco di prendere spunto da questo video che ho fatto perché come cliente ho apprezzato veramente tanto la coerenza dell'azienda e il tipo di servizio perché scegliere a me piace.